Questi sono i segreti che fanno in cazzo Minecraft. E qua c'è il primo segreto... Che non appartiene propriamente a Minecraft... Ma più che altro ai vostri amici. Please love, amore mio... Ti amo tanto, da Cassandra per Marta. Raga, quante volte succedono queste cose... Che tipo nei mondi di Minecraft... Quando c'è gente che si ama tipo... Ti vedi cartelli in giro? Ma se io trovo qualcuno... Nel mio mondo... Con dei cartelli di amore... In giro... Madonna, faccio esplodere il mondo, eh. Non scherzo. Da Marta per Cassandra. Anche io ti amo molto. Ti voglio tanto spostare E non ti dico cos'altro. E poi lei <ride> le dice: Osti. Oh, sì. Vabbè, comunque. E un altro segreto che fa molto arrabbiare è proprio questo: che non è l'albero che non cade Ma è più che altro il camminare nella foresta. E porca di quella miseria, ritrovarsi l'albero. Cammini e ti ritrovi un albero senza niente Che può essere stato o un tuo amico sul server Oppure un enderman che decide di pigliarsi il blocco di legno Così, no? Senza motivo, no? Ma lo decide E quindi tu cosa vuoi fare? Vuoi avere proprio in parte a quest'albero questa cassa E praticamente <ride> Fare questa cosa qua Fare esplodere tutto Perché non è possibile E Mi sa che adesso muoio però Oh Questa è pura distruzione Perché la rabbia su Minecraft è reale Dobbiamo ricordarcelo tutti. E un altro, un'altra cosa che fa veramente arrabbiare, almeno a me, è proprio questa. Che è nel senso, spawni in un'isola 2x2 e ti aspetti che qualcuno non si arrabbi perché ti devi fare 20 barche per arrivare alla terraferma. Anche perché la prossima terraferma è un'altra isola 2x2, anzi 1x1 questa. E raga, un altro segreto che fa veramente arrabbiare. Allora, tu praticamente quando... Poi vabbè, ovviamente non è che sono segreti questi, cioè nel senso che, Però, nel senso, è un modo di dire. Tu quando praticamente vai in giro, no? Tu aspetti, vuoi andare a scavare, no? Giustamente. Ovviamente scrivetemi se concordate con me nei commenti. Scavi, dici... Oh, che bello, ho trovato magari un bel minerale, no? E praticamente tu sei sotto in caverna. Cosa succede? Tu scavi? Ho detto... Sca vabbè, fai finta. scavi... Succede questo, ma dico in grande, no? E ti cade tutto addosso. Ora, non so come emularlo, perché sinceramente... Mh, se tu metti la sabbia, normalmente cade. Ah, ora so che vi farà arrabbiare. Scrivetemi se vi fa arrabbiare nei commenti. Tu cammini tranquillamente sulla tua isoletta del cavolo e... Cadi in un buco. Magari capisci pure che non hai materiali, no? Quindi tu ti devi mettere a scavare. Raga, io... Sarà che... Ho problemi mentali, capito? Però io mi arrabbio per poco. Cioè, non ho pazienza con certe cose. E, e quindi mi arrabbio per poco, no? Ma lo sapete già ormai. Chi mi segue lo sa già che io, a me parte l'embolo le subito. Scrivetemi quali sono i vostri segreti che, madonna mia, odiate tanto su Minecraft. E iscrivetevi al canale.